Ciao a tutti! Allora, in questo esempio vi farò vedere come creare delle maschere di inserimento dati. Per esempio, per utilizzarle con Qfield, per esempio. Ehm, quindi, maschere di inserimento dati che si autocompilano per alcuni campi. Ovvero, vi spiego il problema. Come vedete, qua ci sono dei punti, sono dei poligoni e dei punti all'interno. Bene, immaginate che eh, dovete fare dei rilievi eh, fuori, utilizzate QField e ogni volta inserite un punto, per esempio all'interno di questo poligono, di questo, di quest'altro, non è importanza, eh, inserite un valore, un campo di quel eh, dato puntuale deve assumere il valore massimo di quelli già presenti. Ok, mi spiego meglio aprendo la tabella attributi. Questa è la tabella attributi. Ok, allora questo qua vedete scritto numero. Questo è il feed. Quello che vedete qua in realtà è il feed. Questo è il numero. Questo è il sito. È un codice che identifica il sito. Per esempio, se andiamo su questi qua, questi quattro li seleziono. Sono questi quattro. Ok, se questo qua. Uh, li ordinassi ora gli dico fammi vedere solamente quelli selezionati questo lo chiudo lo apro ed è questo qua ok perché non funziona qua ordina rispetto eh, il campo numero ok 1, 2, 3, 4 e 5 che okay? questi hanno questa numerazione ora allora, supponiamo che io qua inserisco un quinto punto ora questo campo numero si deve autocompilare quindi se io qua inserisco un quinto punto qua devo leggere sul numero 5 ok? e stessa cosa per le altre qua sono 3, se inserisco il quarto deve assumere come valore 4, se sono qua devo avere il valore 2 e così via naturalmente questi numeri in questo caso sono in sequenza, ma potrebbero essere anche diversi. Quindi utilizzo la funzione maximum, nel senso che lui va a vedere qual è il valore massimo di questo, prende il valore massimo e aggiunge uno. Ok, questa è la logica. Allora, in questo caso qua, se vado su QField, il layer QField, vado ad aggiungere un valore, non so, qua sono due, inserisco questo, vedete qua. È già lui in automatico perché già in questa in questo form è già uh, uh, ci sono delle espressioni questa espressione capisce dove staccare il punto questa espressione qua invece c'è un'espressione qua dentro va a controllare i valori di questi due punti prende il massimo e aggiunge uno in questo caso sono due punti 2 più 1 fa 3 ok aggiungo Salva, ok? Se vado qua, sono 1, 2, 3 punti, clicco qua, lui vedete, vedete qua, va giù 2, 2, 27 ed è questo qua. Questo sono 1, 2, 3. 1, 2, sono 3 punti, però lui prende 5. Perché prende 5? Diamoci ok, da qua salva e andiamo a vedere perché ha preso 5. Lo seleziono questi 4 punti apro la tabella selezionata vedete qua c'è 1 3 4 5 ma manca ma il valore 2 quindi è ovvio che il successivo è il 5 perché c'è il valore 4 massimo ok come si fa tutto questo questo si fa naturalmente utilizzando nel campo field punto puntuale un um, eh, utilizzando i widget vedete qua valori predefiniti se andiamo a vedere l'espressione che è questa qua questa è un'espressione dove c'è scritto maximum quindi vai a prendere il valore massimo di che cosa di un campo che è questo che è quello numero che abbiamo visto raggruppa per che cosa qua gli dico overlay intersect perché il punto se cade in un poligono lui deve subito capire qual è il poligono e questo lo capisce da questo overlay intersect quindi quando lui raggruppa va direttamente a prendere il valore, il nome del sito ok. e lo pone come raggruppamento se ce ne sono altri uguali, li raggruppa tutti ok. e poi aggiunge uno. semplice, no? mentre sul campo sito, chito, qua siccome voglio anche popolato vado a scrivere la stessa funzione di poco fa over intersect questo valore qua tutto qua molto semplice una cosa è molto utile per chi è sul campo e va a fare questi rilievi ho ritenuto utile condividerlo eh, se il video vi è stato utile mettete un like se vi iscrivete ancora meglio così mi seguite eh, se attivate la campanella sarete subito aggiornati su nuovi video e niente più siamo nel canale più video faccio e più cresciamo ciao alla prossima